Salve a tutti amici artisti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo una carrellata nelle 20 opere d'arte più costose al mondo. Ovviamente tra queste purtroppo non ci sono. Vabbè, uh, vi lascio guardare il video. Spero che questo video vi sia piaciuto, guardate in tantissimi questo video e iscrivetevi al canale così raggiungo anche io livelli da poter entrare in questi 20 di video più costosi al mondo, divento ricco anche io. Lasciate like, commentate e condividete al prossimo video!